Bentornati al Darci 5 di Pisa. Quattro chiacchiere, sempre per cercare di dirci qualcosa. Registiamo questo video uh, circa un mese prima delle elezioni europee, delle mitiche elezioni europee del 2014. Ne parliamo con, con, con Ivaro Magnoli, che nel gruppo di Pisa diciamo, è il più internazionale di tutti perché sta sei mesi all'anno in Russia. Quindi chi meglio di lui? Eh, per avere una, uno sguardo dal mondo. Diciamo. Allora, facciamo un po' il punto così da. Di base, queste eh, elezioni europee, l'Italia quanti deputati elegge al Parlamento europeo? Allora, diciamo innanzitutto, ciao a tutti, che il Parlamento europeo è abbastanza giovane come istituzione, perché siamo alla settima legislatura, la legislatura iniziata nel 1979 e ora si andrà a eleggere l'ottava. Verranno eletti in Italia esattamente eh, 73 deputati. Eh, perché sono i deputati nel Parlamento europeo, ovviamente sono eletti base proporzionale eh, degli abitanti di ciascuno Stato membro. Ci sono degli Stati che possono eleggere eh, 96 deputati, come la Germania, ci sono degli Stati piccoli che ne possono eleggere solo 6, come Cipro, Malta, diciamo che, ecco, ho detto queste nazioni proprio perché 96 è il numero massimo di seggi e 6 è il numero minimo, quindi indipendentemente dalla popolazione minima o massima non si possono eleggere meno di 6 deputati, ma non si possono eleggere più di 96. Attualmente è un po' superiore a 751 deputati il numero, però il Trattato di Lisbona dice che devono essere 751, sono un po' aumentati per, con l'ingresso della Croazia, torneranno a essere... 751 ora con le nuove elezioni europee. Ci saranno alla fine 750 deputati ovviamente divisi in gruppi politici europei. Allora naturalmente noi credevamo in Italia di essere fenomenali quante a conflittazioni leggi elettorali, ma insomma se poi ci guardiamo in Europa non si sembra che più o meno insomma va bene. Il Movimento 5 Stelle ha scelto i suoi candidati, li ha scelti sempre nel suo stile il Movimento 5 Stelle attraverso una selezione online candidati, in Toscana diciamo, abbiamo cinque candidati della Toscana, esatto. però la Toscana si presenta, in, diciamo, la circoscrizione comprende non solo la Toscana ma anche altre regioni, ne comprende quattro, la circoscrizione centrale e le circoscrizioni per del, le del, elezioni europee sono divise nord-est, nord-ovest, centrale, sud e isole. E ovviamente cambia il numero, il numero di seggi disponibili, noi per il, la circoscrizione centrale ne, ne abbiamo a disposizione 14 e quindi appunto nella lista avremo 14, di cui 5 sono, sono toscani. Ma ecco, la... diciamo la legge dice 14, non, non dice poi quanti devono essere ciascuna regione, perché è una scelta della certo. ah, lista. Esatto, esatto, quello. basta che provengano appunto da queste quattro regioni che certo. formano la macro regione. Ma la cosa interessante a mio avviso è cosa certo. poi faranno appunto questi questi eurodeputati. Poi la cosa interessante eh, a mio avviso del Parlamento europeo è anche che eh, quando noi pensiamo a un Parlamento, subitamente il Parlamento nostro o proprio per come è composto il Parlamento europeo si può pensare, possiamo pensare alla Camera dei rappresentanti americana, mentre invece eh, la realtà è che questo Parlamento europeo è sì un Parlamento, ma delle funzioni di un Parlamento ha ben poco. Tanto che cominciare non dà la fiducia al governo, a differenza del Parlamento italiano. Esatto, eh, quindi il governo che in Europa si chiama Commissione eh, se, eh, viene, viene nominata, la Commissione viene nominata da vari governi. Esatto, caso. viene nominata precisamente dal Consiglio europeo, che è formato dai capi di Stato e di Governo di tutti gli Stati membri. L'articolo 17 del Trattato di Lisbona dice che il Presidente della Commissione deve essere nominato dal Consiglio e eletto dal Parlamento a maggioranza assoluta tenendo conto dei risultati delle elezioni europee e proprio in base a questa novità quest'anno c'è stata, stata una cosa diversa da tutte le precedenti legislature, eh, che è poi stato un cavallo di battaglia degli europeisti insieme al Parlamento europeo, eh, che ogni gruppo politico europeo ha presentato il suo candidato alla presidenza della Commissione. Ad esempio il Partito Socialista Europeo Schulz, il Partito Popolare Europeo Juncker, il Partito della Sinistra Europea Tsipras, i liberali Verhofstadt hanno presentato questi candidati, però la cosa buffa è che in realtà il Consiglio se ne può tra virgolette altamente fregare di questa cosa, tant'è che ci sono state delle dichiarazioni eh, dei alti esponenti della società politica europea, quali la Merkel o lo stesso presidente del Consiglio europeo, Baron Pui, che hanno detto che la cosa è irrilevante proprio perché la decisione spetta agli Stati membri, perché il presidente della Commissione europea deve prima di tutto soddisfare gli Stati membri. E si ritorna al problema di saldo, cioè l'Europa non è uno Stato federale. L'unione politica non c'è stata, c'è solo stata questa cosa di concentrazione monetaria, a cui però appunto non è seguita l'unione un politica e quindi è una cosa restata un po' da noi In questo contesto diciamo che è eh, un tradizionale quadro politico in cui abbiamo visto dei europeisti che però non sono riusciti a fare un'unione politica che vogliono tornare indietro ai in stati nazionali, mentre 5 Stelle, diciamo in una posizione diversa, una posizione più riflessiva, eh, pone il problema di dire ma insomma, dove si va a parare con questa storia, non pone il problema, dice discutiamo, ne studiamo, come si può fare, se restare o meno nell'euro, ma che tipo di euro, che tipo di Europa. c'è, cioè, è una posizione nuova nella fornita in questo senso sarà importante che ci sia e che possa esprimersi al Parlamento. Infatti eh, saremo i più costruttivi a mio avviso tra coloro che si sono finora alternati eh, in passato e anche attualmente nel Parlamento europeo perché non c'è mai stata alla fine una forza veramente costruttiva eh, che parla di Europa come senso proprio di comunità di comunità tra stati e non una mera unione economica, come la intendono questi europeisti eh, attuali. Quindi il Movimento 5 Stelle, se entrerà in Parlamento europeo con una considerevole forza, diciamo 18-20 deputati, almeno se riusciamo a fare un 25%, eh, a mio avviso, anche se su 751 è eh, sempre una minoranza eh, molto piccola, ma eh, se pensiamo che... Ci sono gruppi politici nel Parlamento europeo attuali come il gruppo del eh, European Freedom and Democracy eh, che ha 32 seggi nel Parlamento europeo. Quindi, se un solo, un solo partito con il Movimento 5 Stelle andrà a sì, 18-20 seggi, sarà una cosa rilevante. Un solo non partito come il Movimento 5 Stelle? Esatto. Sì, comunque, diciamo che. Eh io non mi lancio cioè sull'unione, cioè, poi ne parliamo dopo le elezioni, ma eh, comunque sì, effettivamente è politicamente un fatto nuovo, come era stato in Italia, Movimento 5 Stelle sarà un fatto nuovo senz'altro, anche in Europa. Non è chiaro ancora nei risultati elettorali in realtà, quale andrà, eh, c'è una cioè è un po' complicato, c'è cioè un regolamento un po' complicato del Parlamento europeo per cui devi avere 25 deputati ma devono essere di 7 paesi diversi per fare un gruppo parlamentare quindi la cosa è un po' complicata diciamo, poi almeno sette stati membri quindi 30. Posso, posso essere anche di più ma basta che non sono esatto. di meno e eh, eh, quindi diciamo poi se no si va nel gruppo misto. Diciamo. Però, però insomma a parte queste cose tecniche insomma il dato politico c'è tutto cioè, la prima volta abbiamo qualcosa di nuovo, qualcosa di posto biologico, di posto moderno. Diciamo. A prescindere se andremo a finire in un gruppo, perché stavolta non abbiamo appunto escluso la possibilità come nelle politiche italiane di eventuali alleanze, quindi a prescindere se andremo a formare un gruppo politico con altri eh, stati, io credo che comunque sia eh, faremo una notevole differenza anche a livello numerico, anche rimanendo da soli in un eventuale gruppo di non iscritti, ma questo poi lo vedranno, vedranno i deputati, deputati che andranno a sede a Va portiamo. bene, abbiamo parlato di Europa con Ivar Romagnoli, eh, quindi arrivederci, da bacio in quest'idea di Pisa, grazie per l'attenzione. Ciao.